Von Feld, no, ci diceva non deve essere vero, deve essere utile. No? Uh, voglio però capire una cosa a livello proprio comunicativo. Um, Sai, questa posizione mi rende triste. Aspetta, eh. No, no, no, metti in oh, posizione così. felice. Oh. Ok, anch'io. <ride> mi sto okay. ingobbendo, mi sento uh. <ride> di profondare. Ti portare un portare eh, uh. un po' più. Oh, okay. cambia, la prospettiva cambia. Ok, sì, sì. <ride> Carino. Um, quanto usi l'indiretto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 Quel, oh, ognuno ha la sua definizione di successo, certo, bene, Quindi, la, tua. Eh, la mia definizione di successo? Beh, eh, realizzare il senso della mia vita, questa è la mia definizione cioè, di successo. Come si sta declinando la tua vita in questo momento? È eh, troppo ampia questa domanda, l'ultima domanda e fai una domanda così. No, poi c'è quella, quella, quella standardizzata. Ah, ok, ok. <ride> sì. Guarda, non rispondo a questa domanda, rispondo a quella sull'originalità e sulla